Quindi eh, c'è da gasarsi un pochino, oggi è una bellissima giornata e io mi amo e mi approvo. Nel mio mondo va tutto bene, tutto è perfetto, tutto è rotondo e non c'è alcuna ombra di dubbio che si realizzeranno i miei desideri per la mia felicità e la felicità delle persone che mi circondano così ho detto questa è una delle canzoncine che faccio ogni mattina e quindi eh, dobbiamo creare il valore su qualche cosa o vogliamo vivere all'avventura che è molto bello ci sono emozioni meravigliose su L'attimo, l'attimo fuggente. Però è anche vero che la vita va avanti e il tempo ne abbiamo sempre di meno. Per quelle persone curiose, quelle persone che vogliono migliorare, quelle persone che vedono eh, una visione più ampia del parrucchiere proprio perché eh, dobbiamo imparare a migliorare certi servizi che abbiamo nel salone di parrucchieria. Ma questo per raggiungerlo ci vuole disciplina, ci vuole rigore, ci vuole formazione, ci vuole informazione, ci vuole allenamento. Quindi nel gruppo privato dove solo professionisti possono accedere c'è una bellissima discussione delle tecniche, delle esperienze le esperienze fatte proprio da voi dentro il vostro eh, salone e quindi tutto questo ci formenta ci aiuta a mettere questo nuovo aggettivo extension dentro tanti altri aggettivi che noi usiamo continuamente e farlo diventare di routine per generare eh, valore e servizi. Solo in questa maniera possiamo incrementare bene il nostro business. Allora io eh, vi aspetto eh, in via di Bergata 39 per, sia per una consulenza in a station sia anche per il corso che si terrà il 12 settembre, dalle 9 alle 5. Sarà un'esperienza veramente eh, meravigliosa per quelle persone che sono a digiuno di informazioni. Quindi iscrivetevi, telefonatevi, ecco il mio numero e, e nient'altro. 烧